Buon pomeriggio a tutti. Eccoci qui, buon pomeriggio a tutti. Allora, iniziamo con la diretta. Prima di tutto, datemi feedback, mi sentite, mi vedete bene? Ok, nel frattempo che aspettiamo che qualcun altro si colleghi perfetto allora di nuovo buon pomeriggio a tutti vi saluto, sono Maria Laura di Usena Campus e Ciclo Maggio e vi do il benvenuto a questo quinto incontro di Virtual Studium grazie all'Università di Siena Virtual Studium è un progetto di divulgazione interdisciplinare online de dell'Università degli Studi di Siena supportata dal professor Tarcisio Lancioni da Usiena Campus, Ciclo Maggio e Iuredio che ringrazio. Siamo in attesa questo pomeriggio del professor Verzichelli, professore ordinario di Scienze Politiche dell'Università di Siena che a breve ci raggiungerà. Ecco, forse sta arrivando. Bene, nel frattempo aspettiamo anche che qualcun altro si colleghi. Eccoci. Perfetto, Ottimo. mi vede mi e vede, mi sente bene, giusto? Io ti vedo molto bene, eh, non mi sento molto bene, ma credo che dipenda dalla mia auricolare, ma posso, posso sopravvivere. Perfetto. Perfetto, allora professore, la stavo presentando, la presento, professor Luca Verzichelli, eh, professore ordinario di Scienze Politiche dell'Università di Siena, giusto? Sì. Allora io... Politica. Non, non le so tutte le scienze politiche, mi accontento del singolare. No, no, lei lo può dire. Quindi, eh, io la ringrazio tantissimo per essere qui con noi oggi. E Grazie a voi. Allora, siamo al quinto incontro di Virtual Studium e lei ha scelto un titolo abbastanza particolare, posso dirlo. Un titolo Europa dall'invulnerabilità alla paura. Professore, vogliamo partire da questo? Ci vuole spiegare il titolo? Sì, volentieri, anche perché non è una riflessione, come dire, troppo ponderata, è una riflessione abbastanza eh, immediata e, e tutto sommato che confonde volutamente quello che ho pensato, quello che sto pensando e sto scrivendo, come credo facciano tutti, eh, partendo dalla propria esperienza e anche partendo dalle riflessioni sulla propria persona sulla propria vita certo. e, e applicando a questo uh, invece il tema dell'Europa che è un tema che mi sta a cuore ovviamente e, e che è anche un tema uh, diciamo al centro delle ricerche mie e di tante persone uh, che lavorano con me e a cui sono, a cui sono legato uh, e che mi mancano molto in questi giorni <ride> uh, devo dire che um, la riflessione era nata essenzialmente appunto eh, su, su un piano di eh, semplice e se volete banale ehm, comparazione tra eh, l'andamento schizzoide che c'è nella vita di tutti, eh, tra questo senso di invulnerabilità che abbiamo eh, perché ci sentiamo forti de, del nostro lavoro, anche orgogliosi del nostro lavoro, del nostro Status, che è uno status ricco ma al tempo stesso che crede di guardare gli altri, che crede di essere eh, comprensivo nei confronti degli altri, che crede di essere solidale nei confronti degli altri. Mm. Insomma, eh, le, le persone che, che credono di, di, di, di avere una, una, una, una certa autostima, eh? In, non nel senso diciamo così, della, della personalità, ma proprio nel senso morale, e, e che, almeno questo succede a me, passano direttamente invece ad una situazione opposta è quella della paura di non essere all'altezza, certo. della paura di non farcela. Ehm, io sono partito da questo, dal, dal, proprio dall'esperienza degli ultimi 20 giorni. Ero molto vicino a Nao il giorno che era successa quella, quella strage eh, in questa cittadina tedesca e ho visto i tedeschi nel panico perché mi sono trovato nel... Professore... Nel... Sì? Mi sentite? Eccoci. Sì, dicevo sì, sì, sì c'è stato un momento di... Ok, vada, vada. Uh, nel mio viaggio di ritorno mi sono sentito, uh, come dire, spaesato proprio dalla, dalla, dalla paura che leggevo uh, in quelli che vedo come, dei, dei, dei, come dire, dei, delle persone invincibili come sono i tedeschi, spesso ai nostri occhi. Poi okay. sono, arrivato, sono arrivato in Italia, era il giorno di, di Codogno, uh, quel venerdì, io non sapevo niente, ho cominciato a vedere le cose, insomma... La mia, il mio senso di, eh, di invulnerabilità è iniziato mm -hmm. uh, in maniera più forte del solito, diciamo così, per il e, ho, e ho letto questo come uno stress test. Uh, mm -hmm. Gli stress test vengono fatti ai singoli, vengono fatti alle persone, alle banche, ai commercianti, alle nazioni, ai sistemi politici, certo. ma individualmente. E, la mia riflessione è, è, è andata verso appunto quest'idea che... Anche gli stress test che servono, perché servono proprio a, a misurare la nostra capacità di sentirsi un, un po' meno vulnerabili e forse anche un po' più utili, eh, devono essere letti anche nell'insieme. E qui naturalmente eh, sono arrivato all'Europa, l'Europa è un certo. po' come noi, questa, questa è forte, crediamo sia molto forte, crediamo che abbia dei valori di invincibilità perché siamo i più democratici, anche in questi giorni non abbiamo fatto altro che dirci che noi siamo più trasparenti che noi non siamo come i cinesi che noi non vogliamo fare tante cose come fanno altri governi e siamo dunque molto forti dal punto di vista del nostro sentimento morale e invece siamo vecchi, siamo braciti, siamo divisi e abbiamo sentito parole diverse, abbiamo sentito sì. dei governi, ma anche dei, dei media, eh, abbiamo sì, sentito i sugli italiani, e noi ne abbiamo avuti dei nostri nei confronti dei britannici. Sì, abbiamo assolutamente. Diverse, abbiamo visto istituzioni comunitarie che, che sostanzialmente non parlano come istituzioni di tutta la comunità, ma che ci dicono io non sono una banca centrale per tutti, dovete trovare le vostre. Le vostre vie di uscita. Ecco professore, anche sull'onda di questo quesito che, che lei si è appena posto, no? uh, io per ripenso a, alla sospensione di Schengen, ripenso alla sospensione del patto di stabilità, ripenso praticamente a tutte quelle manovre che ora l'Europa sta varando per in un certo senso proteggere anche quelli che sono i paesi. Quindi sull'onda di questa cosa, siamo rimasti da soli mh, proprio per la sospensione di Schengen e tutte queste manovre? Oppure possiamo anche continuare, essendo paese europeo, a sentire quel senso anche di invulnerabilità, nonostante siamo stati sottoposti ad un enorme stress test, come ha appena detto lei, come paese proprio Italia? temo ah, diciamo che lo stress test è appena iniziato, eh, ed è iniziato appunto per tutti. Questo è soltanto in parte una, una, diciamo un motivo di, di, di, di condivisione del dolore perché naturalmente non possiamo eh, e, non, e non vogliamo in nessun modo augurare eh, agli altri paesi eh, che vivano il, il, il dramma che sta vivendo l'Italia in, in termini di, di, di perdite e in termini di, eh, diciamo così, di, di sacrifici che, che, che il paese che tutta la comunità sta facendo quindi è un po' difficile rispondere adesso quello che ti posso dire è che eh, obiettivamente eh, l'entità diciamo, di, questo, di questo test è molto più forte perché non è un saper allineare le economie piuttosto che determinate politiche quello verrà perché naturalmente pagheremo dei prezzi enormi e li pagheremo probabilmente in tanti questa volta, non saranno soltanto i paesi diciamo così bail come si diceva fino a qualche anno fa eh, ma, ma c'è un senso più forte di vincibilità, di vulnerabilità che forse ci dà una piccola speranza, in questo senso voglio essere un po', un po' ottimista e cioè che dal centro e il centro siamo tutti noi, non è Bruxelles, la Banca Centrale il centro è qualcosa che riguarda tutti noi, ci si, ci si possa rendere conto che eh, si vincono eh, diciamo così gli esiti negativi di, questo, di questi stress test soltanto se ci si mette d'accordo su qualche cosa ed è allora che da, dalla diade paura e vulnerabilità vorrei passare a un'altra diade che secondo me è ugualmente, eh, diciamo così, comporta eh, nello stesso modo qualche elemento di credosso, cioè solidarietà versus identità. Noi abbiamo scoperto che non possiamo essere, eh, diciamo, eh, non possiamo avere le stesse identità. Esattamente come in questo momento da casa mia sono molto contento di parlare con te e parlare con voi ma ovviamente continuo a pensare alla salute dei miei cari ai miei migliori certo. amici o a quelli a cui voglio più bene certo. ma io so che è importante fare questo lavoro con te fare questo lavoro con gli studenti e non per un senso del dovere o per, o per particolare diciamo senso di sacrificio ma perché non esiste la mia esperienza senza un, un, un qualche altra forma di identità che può essere naturalmente il mio paese, può essere eh, la mia regione, ma deve secondo me essere l'Europa, perché l'Europa è fatta di tante identità piccole come quella italiana che da sole non vanno proprio da nessuna parte. Questo è proprio banalmente quello che penso. E allora l'identità comporta una, un, un, un, un, un, un, un qualche eh, sforzo per recuperare la solidarietà. Noi ci siamo completamente dimenticati della solidarietà e non da adesso. Potrei fare mille, mille esempi su quello che è successo anche soltanto negli ultimi 20 giorni che è andato certo. completamente dimenticato per via del Covid-19. Ecco, noi se riusciamo a rimettere insieme in linea la solidarietà e l'identità in Europa, anche un pezzettino di identità in Europa, poi ci metteremo d'accordo su a che livello di identità e a che livello di, di, di solidarietà, ma, ma un pezzettino ci deve essere, se no torneremo... Torneremo a, non a 50 anni, a 70 anni fa, ma a 300 anni fa. Quindi possiamo anche dire in un certo senso che l'Europa è un sia un complesso di azioni che anche un complesso di emozioni, quindi questa unione di cui lei parla? ma eh, Io non credo che possa esistere un'identità senza una qualche forma diciamo, di appartenenza emozionale. C'è una dimensione emozionale nell'identità. Poi naturalmente quando si parla di identità complessive... Si parla di, eh, eh, di capacità di qualcuno di far eh, avviare queste emozioni ad un, ad un intero popolo, ad un'intera comunità. E allora l'altra parola magica è quella di visione. Se tu mi chiedi cosa è mancato in questi giorni, io ti direi che è mancata la visione. Eh, ma non una visione come la mia, da europeista o da federalista, se volete, ma una visione. Eh, mi ricordo eh, le vecchie parole di Moretti ad Alema, no? di qualcosa, anche se è una di sinistra, di qualcosa. È mancata una visione perché non si può dire, e questo l'hanno detto tutti, non, non vi dico niente di nuovo, eh, che il discorso della Lagarde sia stato un discorso particolarmente cattivo. Aveva appena comunque messo sul tavolo qualche spicciolo. Eh, è, è il senso di quel discorso che fa vedere che manca una visione. Tant'è vero che poi nei fatti la stessa istituzione, che è un'istituzione... Eh europea, quindi che deve avere una politica europea, ha di fatto smentito le stesse parole della sì, Così infatti, come non, sì. mi, non mi sentirei di dire che anche quelli che stanno dicendo, abbiamo sentito un, un bel discorso anche molto appassionato nei confronti dell'Italia della, della, della, della commissaria europea, ma non, hanno Layen, sì. ma non hanno ancora dimostrato nessuna visione, perché al momento, e questo è comprensibile visto il, il, il caos di questi giorni, non mi pare che ci sia una risposta eh, diciamo così capace di, di prendere in mano questa comunità mm. europea e parlo di comunità europea non è una vecchia edizione di organizzazione adesso si chiama Unione ma la comunità delle donne e degli uomini che stanno dentro l'Europa e che francamente non possono essere soltanto l'Unione Europea l'Europa io la vedo sempre più in senso geografico ci, ci tengo ancora dentro il Regno Unito per capirsi non siamo niente, non siamo niente se non siamo qualche cosa assieme Ecco, mh, volevo ritornare anche un po' al sentimento appunto proprio dell'Unione Europea, della comunità europea, un po' di giorni fa su Repubblica.it è uscito un articolo dove appunto dicevano che l'Europa, insomma per, per quanto riguarda la questione Covid-19, ha sbagliato la percezione del rischio, secondo loro c'è stato un, un po' troppo ottimismo, è vera questa cosa secondo lei in base alle, alle sue analisi, no? Che cosa ne pensa? Non ho, non ho dati eh, se non l'incroci che vedo nel, nel lavoro di tanti bravi colleghi che, che stanno cercando di mettere insieme i risultati a me in, in termini di conta dei morti o degli ammalati rispetto alle politiche. Eh, a occhio mi sembra di poter dire che c'è una certa convergenza nel giudicare eh, superficiale eh, e di nuovo privo di una certa ehm, coscienza di, del, del, della lettura di questi dati. E non mi riferisco soltanto alle parole superficiali usate da leader come Johnson o Trump che poi hanno mm. di fatto smettito se stessi. E non mi riferisco neanche alle polemiche sul fatto che quel governatore piuttosto che quel presidente del Consiglio dica un, un giorno una cosa, un giorno un'altra. In politica eh, cambiare... Eh, quando si governa e quindi si timona, perché questo è il significato della parola governare, eh, si può cambiare cercando di prendere, eh, di prendere il, la, la rotta migliore. Eh, il problema è che quando si continua a, a, a andare in circolo dicendo delle cose molto assertive poi si diventa sempre meno credibili e questo è un po' eh, il problema che vedo in tutti. Poi c'è qualcuno che forse l'ha presa più sul serio, qualcuno è stato più trasparente, credo che gli italiani siano stati più trasparenti, eh, perché noi eh, purtroppo i morti li contiamo davvero, questo è fuori discussione. Sì. Eh, credo che qualcuno sia stato un, un po' più, ehm, per così dire, eh, azzardato nel, nel dire faremo questo per 15 giorni, quando poi dopo due giorni devi cambiare subito la tua piattaforma di, di, di, di politiche. Eh, però eh, credo che il, il tema centrale sia quello della mancanza di una di una responsabilità complessiva, perché eh, a quel punto prevale appunto una visione di, di breve raggio, che è tipica purtroppo di molti leader populisti, ma io direi di molti leader, siamo punto. tutti populisti quando si governa da questo punto di vista, e poi eh, un ripiegarsi sulle identità nazionali, che è un po' eh, la moda del momento, ma che non ci porta comunque da nessuna parte. Ecco, volevo leggere una domanda dal pubblico di You uh, Radio Siena. Si chiedono, ma la comunità europea non esiste senza tutti i paesi, appunto. Possiamo lamentarci di qualcosa che abbiamo contribuito noi a costruire? Eh, questa è una domanda che ci porta molto lontano. Io non credo che possiamo lamentarci, penso che il nostro conto è sempre in debito perché siamo un paese che ha, eh, se parliamo dell'Italia naturalmente, delle, delle responsabilità, però abbiamo anche l'orgoglio di aver dato un contributo importante, una delle mie eh, riflessioni finali, visto che mi avete chiesto un paio di, di suggerimenti, è proprio su questo tema qui, e quindi non dobbiamo fare un conto sulle responsabilità, responsabilità ce ne sono e sono complessivamente di, di tutti in Europa, eh, dico una banalità, ma una banalità che vale la pena eh, di ricordare tutte le volte, abbiamo pensato, troppo a delle regole, regole anche giustificate, io sono dell'idea che tutto quello che è stato fatto, incluso l'euro naturalmente era eh, una scelta eh, di, di grande visione, ma le regole poi devono essere mantenute, devono essere cambiate, questo vale per tutto, vale anche per la Costituzione italiana eh, che io guardo sempre con il massimo del rispetto possibile. La manutenzione delle regole e la capacità di dare una, una visione appunto Uh, di, di lungo periodo è, è, è una responsabilità che tutti dobbiamo prenderci e non credo che ci sia uh, da puntare il dito in particolare verso qualcuno poi naturalmente eh, qui si entra nel campo delle, delle scelte tecniche soprattutto sul, sul, sull'economia se tu mi chiedi cosa penso del discorso di, della, della ragazza io ti dico che è stato non solo un, un discorso profondamente superficiale e anche con qualche venatura eh, come dire, di eh, presunzione, perché, perché ha dimostrato di non essere una, una, una banchiera centrale, ha dimostrato in quel momento di essere eh, una persona che aveva una, una, un, un bias, un pregiudizio politico molto netto e ha parlato da politico. Eh, quindi sono un po' più arrabbiato con lei, diciamo, così rispetto a... ma, ma la responsabilità è e rimane collegiale. Se c'è un'identità per quanto parziale, che è europea, dobbiamo prenderci anche le responsabilità insieme agli altri. Ecco, ascolti, volevo farle una domanda invece per quanto riguarda proprio la situazione italiana, sì. no? Noi stiamo vedendo. Mh, gente fuori dai balconi, flash mob, eh, anche delle challenge su Instagram, sono sta è stato lanciato di tutto e soprattutto vediamo gli italiani che cantano dai balconi l'inno nazionale. Il professore mh, Bettini nel primo incontro di Virtual Studium, lui ha, sentito, ha espresso un suo parere molto personale dicendo che sentiva un po' di sentimento di nazionalismo, forse un po' troppo esasperato, Ecco, lei che cosa ne pensa invece? Uh, io penso che eh, quando esce fuori quello che dicevamo prima cioè il sentimento, um, insieme al sentimento escono fuori delle identità che possono essere più o meno uh, uh, diciamo così nascoste. Um, Anch'io a sei anni vidi le bandiere italiane perché l'Italia aveva battuto la Germania 4 a 3 a Città del Messico il siccome <ride> si giocava di no. la mattina si videro le bandiere e chiesi al mio babbo se erano tornati fascisti mio padre era... <ride> addirittura eh, sì eh, con, lo stessa, con la stessa leggerezza vedo vedo, io non, non canto particolarmente Lino di Mavelli appunto con la, con la mia chitarra preferisco fare il l'Ino all'Europa eh, oppure Bella Ciao oppure altre cose però se l'identità dell'italiano è quella, vuol dire che un pezzettino di nazionalismo, eh, nazionalismo, di identità nazionale, eh, nel momento della paura e del sentimento, ti fa cantare anche quella cosa lì. Come quando eh, uno decide di pregare, prega il Dio che vuole e prega eh, usando le parole che vuole. Quello che è importante è capire che insieme a quella canzone si possono cantare altre canzoni. Ho letto molte polemiche e mi sono molto dispiaciuto, la cosa riguarda anche la mia Siena. Eh, come sapete io non vivo a Siena, ma per me Siena è, è la, la mia vera patria. Eh, e, e, insomma, è, un, è un, po', un po' brutto vedersi dividere anche su questo. Penso mm. che sia necessario cominciare questa discussione e in momenti particolari è anche legittimo avere qualche cedimento, ma l'importante è spiegare che eh, questo senso deve essere un senso di appartenenza siamo, siamo tutti italiani però siamo anche tutti senesi e siamo tutti europei, io penso che e adesso più che mai, adesso che il Covid chiaramente si è palesato eh, forse quella era anche una risposta un po' a, a, a, agli stereotipi, alle prese di giro che abbiamo visto in questi, in questi giorni sull'Italia, sul io sono uno di quelli che ha scritto a, a quel punto poveretto, eh, eh, l'anchorman inglese che ha detto che gli italiani le inventano tutte per fare una siesta. Gli ho scritto due righe gentili, so che anche altri colleghi l'hanno fatto, dicendo che tutto sommato è meglio che si prenda un po' di siesta anche lui e faccia dei programmi. Penso che eh, come dire, no, no, non c'è da biasimare nessuno, però capisco quello che dice Maurizio, perché eh, c'è anche un po' il pericolo di enfatizzare eccessivamente e se siamo troppo identitari in un senso e se prevale quella lettura lì e questo è sostanzialmente il, il concetto o, o uno dei concetti che si associa al populismo cioè l'idea che veniamo prima noi se ragioniamo in termini di veniamo prima noi non andiamo da nessuna parte e, e questa crisi lo dimostra Quindi lei praticamente porta avanti l'idea che senza... Cioè, l'identità c'è, sì, però l'identità c'è anche perché c'è comunione, giusto? Quindi, nonostante la sospensione di Schengen, tra di noi mantenere l'unità, la, la comunione, la comunità. Sai, la, la sospensione di Schengen, eh, tu lo sai perché sei, sei stata la nostra, eh, la nostra brava studentessa, eh, riguarda un aspetto <ride> che, che è la circolazione, ma è la circolazione dal punto di vista... Come dire, della diversità tra i diritti sì. all'interno dell'Unione Europea e, sì. e i diritti all'esterno. Quindi, di fatto, il problema non è Schengen. Eh, tanto più che ragionavo con i miei colleghi eh, vice-rettori all'internazionalizzazione, con cui abbiamo praticamente in questi giorni fatto una chat continuata per cercare di riportare a casa o comunque di mettere a loro agio i ragazzi che decidevano di rimanere. Eh, io sono eh, devastato da quest'idea che questa crisi ha, ha, ha, ha fatto saltare il nostro, lavoro, il nostro lavoro di anni dal punto di vista della mobilità perché ci saranno dei costi enormi, anche, anche dal punto di vista della reputazione di questi programmi. Quindi il mio problema non è Schengen, perché se Schengen, la sospensione Schengen significa che io devo fare la fila con gli americani, tanto la fila la facciamo lo stesso perché esatto. ci, devono, ci devono scannerizzare e poi ci devono mettere in quarantena, cioè non è questo il problema. Il problema sono i voli che non partono, il problema esatto. sono le compagnie che non investiranno più, il problema è trattare gli studenti Erasmus o gli studenti in mobilità esattamente come quelli che invece hanno i mezzi eh, per, per, per viaggiare, per business o per, o per, o per fare le vacanze. Eh, quello che abbiamo scoperto in questi giorni è di nuovo, non do la colpa a nessuno, ma alla fine poi qualcuno dovrà prendersi la responsabilità e questo può essere soltanto un governo complessivo. Qui parliamo di Unione Europea, non di Europa, qui certo. parliamo proprio di un programma dell'Unione Europea. Noi dobbiamo fare in modo che in futuro, eh, sperando che non ci siano crisi co come cattiva, come queste, eh, che gli Erasmus si sentano veramente tutelati, perché se succede qualcosa e uno decide di tornare deve avere la certezza di avere un volo, di avere eh, un interlocutore a livello di governo, eh, perché è successo anche questo. Eh, non, non siamo stati preparati, siamo andati molto avanti sull'Erasmus e non siamo andati Ugualmente avanti su alcune politiche come per esempio i diritti sanitari mm. o i diritti banalmente della mobilità, cioè i diritti dei, dei nostri cittadini, eh, siamo stati in balia delle decisioni delle compagnie di volo. Questo è, è, è, è, è quello che impariamo uh, di, di veramente critico da questa crisi. Allora, negli ultimi minuti insieme che ci restano leggo un'altra domanda dal pubblico. Le chiedono, secondo lei ci sono o ci sarebbero state le basi per richiedere le dimissioni della Lagarde come suggeriscono determinate correnti politiche? No, secondo me no perché eh, se un attore parla, ripeto, senza visione dal mio punto di vista e parla senza... Eh, diciamo così, sostituire eh, un, un ruolo istituzionale con un interesse specifico, ma semplicemente ascoltando probabilmente del, delle voci, degli spin doctor, eh, che, gli, che gli suggeriscono comunque un, un, un, un punto di vista politico, credo sia ancora nel, nella, nella, nella, propria, nel, diciamo, nella propria disponibilità dal punto di vista eh, del, del ruolo istituzionale. Eh, credo gli, ne sia stato fatto notare questo, mi auguro che voglia considerare eh, questo tipo di esternazioni eh, come un, un, un pericolo eh, non solo diretto per i mercati eccetera, ma anche per, per la tenuta complessiva della, del concerto diciamo così, tra i governi e quindi mi auguro che, che la moral suasion possa prevalere. Io, io non chiederei le dimissioni farei semplicemente notare che con quella direzione lì con quel tipo di, di scelte lì non si va da nessuna parte. Perfetto. Professore, ha del, dei consigli di lettura per, noi, per tutti noi internati in casa? Naturalmente sì. Eh, <ride> è par è parto da, da un libro recente del mio professore eh, e anche amico, Yves che è stato tradotto, anzi è, stato, è uscito contestualmente in italiano, in francese eh, e in inglese, eh, Popolo ma non troppo. Uh, che c'entra fino a un certo punto con le cose che abbiamo detto però c'entra molto con l'idea di visione e quindi quello che ho detto nella parte finale del mio uh, assolutamente come dire uh, naif uh, intervento ha uh, a che vedere con il contenuto di questo libro uh, leggo soltanto due parole non c'è uomo politico che non rivendichi all'indomani della propria elezione il diritto di parlare in nome del popolo di tutto il popolo questa parola possiede la virtù magica di unificare ciò che non può esserlo, ma il popolo esiste solo come convenzione, mito o illusione a seconda delle scelte politiche. Quindi sostituire un po' l'idea di parlare a nome del popolo, di parlare con una visione per il popolo e insieme al popolo, è, è quello che mi auguro per la politica e per, soprattutto per l'Europa. Ma vi do anche una seconda lettura che avevo nascosto, eh, perché negli ultimi dieci anni non ho mai detto la frase abbiamo costruito questa Europa meravigliosa che vi garantisce pace e stabilità, che giustamente i presidenti mi dicevano no, l'hai garantita a te la pace e la stabilità. Di stabilità c'è poca e ora c'è anche poca pace. Eh, negli ultimi anni abbiamo avuto anche delle guerre ai confini dell'Europa e ci sono. E allora questo libro, tra i tanti titoli classici sull'Europa, non, non lo avevo messo più nel, nel diciamo box ma lo metto volentieri perché è un libro straordinario che, che con poche parole per, per chiunque lo possono leggere anche i tuoi colleghi eh, di qualsiasi corso di laurea non è un libro da scienze si chiama Europa Porta Gentile ed è stato scritto eh, da, da una persona che, che, che è diventata ministro di lì a pochi anni ed è diventata famosa questa persona perché eh, diceva che le tasse erano una gioia da pagare. E siccome questa persona è stato attaccato per questa espressione forse non felicissima dal punto di vista comunicativo, Tommaso Adoschioppa, io credo che dobbiamo ritirare fuori questa idea dell'Europa Forza Gentile che spiega in termini positivi il processo di integrazione europea. Eh, Ovviamente possiamo tornare su quelle scelte, possiamo anche rivedere, ieri abbiamo anche sospeso addirittura il patto di stabilità, fatto unico, ma questo non significa che questa storia che c'è in questo libro è una storia che ci insegna molto, quindi ve lo consiglio. Perfetto, io mh, purtroppo siamo al termine, io continuerei però purtroppo siamo al termine, io la ringrazio tantissimo per la sua presenza qui con noi oggi, ringrazio soprattutto l'Università di Siena, Usiena Campus e Ciclo Maggio e Uradio. E ci vediamo domani dalle 17, sempre alla Dia alle 17, con il professor Bettalli che ci parlerà della peste di Atene. Io, professore, la ringrazio e auguro a tutti un, un buon fine settimana. Grazie a te. Grazie, grazie ancora. Arrivederci.